Zombie Apocalypse Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video. Che che riccio? Eh dunque, come va? Spero tutto bene. Ehm um, oggi finalmente faccio un altro nuovo video, che che riccio per voi, sperando che vi possa piacere. Nulla di che semplice video che chiariccio dunque questo era un video questa volta non con il microfono eh, quello che devo di là sulla scrivania so come mai un microfono con le cuffie sperando che si senta tutto bene anche l'audio e oggi sono andata a fare dunque comunque cominciamo bene con sono andata a fare la spesa vabbè spesa è andata mia nonna io in realtà sono andata a fare il, il telefono perché come navigo sono su internet appunto e poi eh, nulla ho fatto una passeggiata così sono passata dai cinesini e ho preso una cover per il mio telefono con la quale sto registrando e dopo di questo vi farò un video un altro video a parte ehm, come dire un video eh, su watch my phone non so come ve lo farò ma eh, metterò qualcosa per poterlo fare, ancora non so se monterò il video, come lo monterò, o se vi farò un vostro iphone così come viene viene. lo so che non è il massimo, ma eh, ognuno fa i video che crede e come piace di più a, eh, agli altri, a come piace di più, vabbè, niente, ma come al solito io mi spiego proprio di non mi spiego benissimo mi, spie... mi spiego proprio male comunque i dettagli qui come al solito non mi ho acceso bene la ring light perché è troppo bassa la luce vabbè che dietro di me c'è una luce non so se è bella o brutta ma io adesso qua voglio ecco qua farla più vabbè perché mi vedo gialla non capisco il perché aspetta un secondo allora no forse così va bene perché sinceramente a me non è che mi fa impazzire sta luce così boh. fatemi sapere nei commenti come trovate sta luce così a me sinceramente non mi dispiace solo che però almeno si intona col colore del mio viso anche se fa vedere queste occhiaie che mi cadono fino ai piedi vabbè che non ho messo trucco né nulla ho fatto solo le sopracciglia. Eh, ho aggiustato un po' i capelli nonostante li ho appena lavati ieri sera, perché ieri sera io ho lavato i capelli, ho fatto la doccia e tutto il resto, skincare bla bla bla e nulla. Eh, ah, vi ve vedere un'altra un cosa. Il, I prodotti della skincare che ve li farò vedere in altri video, per adesso rimanete sintonizzati sul mio Instagram perché non so se ho intenzione di fare foto dei miei prodotti o meno. Ma eh, forse li farò e poi farò una breve recensione qua sul mio canale Quindi rimanete sintonizzati sul mio canale YouTube YouTube, scusate Io con queste pronunce strane che ho io inglese, va per carità, vabbè E nulla, adesso aspettate Aspettate che vi dico un attimo che ore sono Allora, un attimo solo Sono le 15 e... 47 sì no ho sbagliato sì sono le 15.47 sto mettendo il codice al mio telefonino per vedere un po' ok perché ho un codice per accedere al mio telefono che non vi dirò mai sperando che voi non l'abbiate visto ma non credo poi vado a il mio montaggio casomai mai il video da capo o evitare che si vedano cose mie su sto telefono qua, vedete, già, e nulla, ehm, che dirvi, eh, finalmente sto riuscendo a fare altri video come piacciono a me, ovvero quelli che, che ricci perché mi mettono più a mio agio, non lo so, o forse perché mi piace di più fare questi video, Puh, non ho idea per quello che adoro fare questi video, da quando mi sono messa nel mondo del video, dei video, video <ride> e anche ricci mi piace un mondo farli boh, comunque avete ragione voi devo fare anche video smr perché gli smr fanno tranquillizzare un sacco di persone sì e nulla Già. allora ho trovato la tisana che è, ehm, mi sta piacendo una tisana più che altro un infuso che io ho fatto vedere l'altra volta nel video Aul, che non è che non è un video Aul, è nei regali di Natale, di mia madrina di Cresima, e sono di là, ovvero sul mio comò. Quindi si chiama Nea Vita, mi pare, sì, Nea Vita, se non erro. E, quindi nulla che dire, eh, Nea Vita mi piace molto questi tisane in ancora, vabbè, io li chiamo più infusi che tisane non so se chiamano tisane ma non credo sono con dei retrogusti così buoni così non so manco io come spiegarvi eh, mi piacciono appunto e basta eh, allora uno è visco e fragole l'altro è frutti di bosco e frutti di bosco eh? e altro camomilla e altro non so cosa e Melissa, mi pare, non mi ricordo comunque, non mi importa. Mi sono piaciuti tantissimo e vi direi la verità, eh, sì vi sto dicendo la verità, mi piacciono. Non ho ancora trovato, eh, provato l'infuso e la camomilla, lo, lo dovrei provare, scusate. Eh, sempre in, con su scritto Nea Vita perché allora, non so, la scatola è di là, non so se prelevarmela o meno. Um, vabbè casomai metto una foto di Nea Vita se riesco a inquadrarvelo da qualche parte nel montaggio vi dico quale vi sto dicendo perché ne so, sinceramente di alzarmi non mi va e nulla quindi niente ragazze praticamente oggi sono stata non tutto il giorno in giro ma quasi perché mi andava a me di stare in giro ciao nel frattempo ho provato quella, quella mh, cosa da, da bagno, quella sapone da bagno che come si chiama Bomba Lush da bagno non Lush, come si chiama quello che ho trovato sul Look Fantastic, che adesso è nei prodotti beauty finiti, non l'ho finita del tutto, ma troverete, ovvero e lo scatolino con dentro il uh, come dire, il nulla perché lo sto finendo quindi. Beh, sto dicendo castro di mio assurdo perdonatemi, allora, ehm, nel video, vi troverete nei video finiti il: come dire, sì, la buccia, come si può dire, la scatolina, la bustina, che dove dentro vi era la, la, la, la, la palla da bagno per fare per, per immergere i piedi o anche il, il corpo, insomma. Per la cura della persona, tutto lì. Non so come spiegarmi ragazzi, ogni volta io provo a parlare in mille, in mille maniere e mai trovo una, una decenza giusta di spiegarmi, vero? Molti mi dicono ma sì, dai, ti sai spiegare bene. Mm? Io non credo proprio, vabbè, lasciamo perdere e nulla. Ciao. Quindi, cosa vi, cosa vi devo dire? È... Il resto ancora vi devo provare questa cosa qui, per esempio, aspettate, forse questa riesco a inquadrarvelo. Ah no, questa no, perché è pesante. Niente ragazze, volevo cercare di non alzarmi, ma ehm, la busta è qui e quindi no, non se ne parla neanche, mi muovo. Ma sì, dai, aspettate un secondo, stacco tutto, stacco. aspettate un secondo ci sono sì ci sono allora uno è dolci sogni rilassante camomilla, tiglio e verbena Sì, questo qua questo è dolci sogni sarebbe della nea vita vedete questo questo qua nea vita non so cosa voi possiate vedere ma ecco qua questa è mia vita, uh -huh. rilassante, dolci sogni, e vi ho detto appena che il Tiglio è verbena, sì, per favorire serenità e distensione. Ve l'ho detto appena, poi dall'altra parte, ovvero nel secondo ripostiglio, che ovviamente l'ho state per trovare vuoto perché me l'ho fatto fuori non so in quanti giorni se non erro, o settimane, vedete? Questi sono gli ultimi due o tre spazi quasi vuoti. E poi forse andrò a comprarmene perché ho capito dove le, le queste robe ho capito, quindi tra un po' mi farò la scorta, di nuovo, delle tisane, sempre se non costano, non ho della testa, ma ne dubito. Questo è frutti di bosco eh, di bacche, frutti dell'intenso inebriante profumo, infatti hanno un profumo che non ce n'è per nessuno e ho fatto anche la rima come suol dire, vedete? qua ne ha vita vedete? e niente, bacche e frutti frutti di bosco, si sì. infuso biologico poi, l'altro cos'è? che sinceramente io a guardare così non mi ricordo allora, melange di frutti, di erbe, carattere e dolce e vivace fragole e bisco. Infatti, mi ricordavo bene fragole e bisco e um, mi sono piaciuti. Diciamoci la verità: 2 grammi, di prodotto, 2 grammi di prodotto, un filtro 200 ml di prodotto per 5 minuti e mezzo, quasi 8 di attesa a far sì che si colori l'acqua sì, che si colori insomma che vabbè così c'è scritto nella no adesso così è troppo non si vede si sì, ecco vedete 1 2 3 ecco e nulla questo è il quanto comunque mi sta piacendo molto questi infusi sono buonissimi ripeto non ho terminato ancora questi ce ne sono un bel po', non l'ho manco ancora provati, non sono terminati. Ho terminato i frutti bosco quasi e i bisco e carcati no. Che carcate, diciamo, No. Fri, come dire? I bisco e i fragoli, ancora quelli non l'ho terminati. Ce n'è nell'ultima busta poi ciao, devo ricomprarli. E questi qua ancora sono da provare, questi qua questi per la notte, per riposare meglio. Vediamo, se li provo vi faccio sapere. Intanto questi già, già vi ho detto, di questi qua, vedete, questi che ci sono l'ultima eh, fila, questi, o oh, all'inizio, come vogliamo dire. Sì, all'inizio. Questi due mi sono piaciuti e strapiaciuti, Ma l'ultimo da questa parte ancora non l'ho provato, vi farò sapere. Buoni, buoni. Hanno un um, sapore molto buono diciamo diciamo eh, abbastanza buono sì niente poi cosa dirvi eh, inerente a questo che vi ho detto io per quanto riguarda i compiacili che vi ho detto in fa della farmacia de della farmacia perché qualcuno mi dice non è detto bene farmacia non è detto farmacia nine non è vero ho detto farmacia ho detto quindi, quando dovete dire una cosa, non me la dite alle spalle, grazie, perché non mi piace. E niente, scusate la polemica, ma tante volte è, è dovuta, perché voi direte, allora che cavolo ci sta a farsi, se devi salire questa polemica. Ma tiro quello che mi parla a me, ma guarda un po'. Comunque, ora passo a farvi vedere cosa vi ho fatto vedere da tanto tempo, perché tra poco finirò i prodotti che ovviamente... Sto per, fi per finire e passerò a questo prodotto della Viscimmo. Direte, ma ce l'ho già fatto vedere? Eh, sì, ragazze, basta il fatto che se lo sto per terminare. Quindi, per fortuna, mi ha fatto una mini scorta. Mini, ne ho comprato una di riserva. Per dirvi che, che appena finisce questa, cominciò questa. Infatti, quest'altra qua, che è sempre la stessa. Io non mi credevo appunto che. Questa eh, costava sulle 19 invece no, sulle 14, sì vabbè, sono sempre soldini però almeno è buona, fa un ottimo lavoro, lava bene, pulisce bene, strucca bene, deterge bene e tutto quel che Dio si voglia, ovvero fa tutti e tre gli, stessi, tutti gli step che devo fare, la, sia la notte, la sera, la mattina, pomeriggio e via discorrendo. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire semplicemente che questa spuma acqua micellare pure thermal, acqua mousse, detergente illuminante per pelli sensibili, da un formato di 150 ml, scusate tutta la, pap la papina che vi ho fatto, la pappardella che vi ho fatto, ma era necessaria. Sì, io la uso mattina, sera, pomeriggio e sto da Dio, nel senso che ma aiuta per quanto riguarda ehm, i pastidi, i pruriti, i rossori. È vero, non, non è apposta per... Vabbè, mi lenisce da tutto quanto. Poi metto la cremina e sono a posto. Ovviamente sto sempre a ritoccarmi le sopracciglia, Perché? Non mi posso vedere con le sopracciglia Che sembrano, non so cosa, una scappata di casa. Vabbè, voi direte, ma come parli? Parlo come mi sento io, ragazze. Nel mio canale e me lo gestisco io. Comunque, voi direte, sì, ok, parla come vuoi, il canale è tuo, tanto vabbè, tanto vabbè, niente, ciao, chi mi vuole, mi seguo, chi no, amen, ah, ciccia, comunque, scusate un po' l'acidumine che ho oggi, ma le persone a volte non hanno tanto rispetto delle, delle altre persone, comunque vabbè, non ce l'ho con voi iscritti che mi siete tanto fedeli e vi stimo tanto, ce l'ho con delle persone che entrano nel canale, rompono le scatole, e quando uno fa la gelosa o l'invidiosa si sa chi può, vabbè comunque il POVV è di 12 mesi, 150 ml di prodotto e questo top, mi piace poi senso da in, vi ho detto appena che ancora non lo provo perché anche se ce l'ho da un bel po' e ancora sono a terminare un altro che ho della cos'era? Durbans mi pare sì, della Durban questo 5,30 sono soldini, ma anche questo mi sta piacendo e ho intenzione veramente di eh, come dire di di di riacquistarne altri, ma prima finisco il Durban. poi comincio questo e più là eh, se questo qua non mi fa capricci alle gengive e non solo al dente in sé eh, lo ricompro è vero, costa un tantino perché costa aspettate un attimo che vi metto qua 5,30 non so se si può vedere qualcosa 5,30 sì, 5,30 questo è il senso d'Ain non c'entra con delle quadrature tra poco eh, top <ride> già poi campioncini di brochet non c'era ma che i brochet questo di veloce vabbè, c'è un se no cuori, io ci sono fuse perché sono stanca, ma vabbè, anche con la stanchezza si fa tutto per voi. Allora, uno è di Vishin e... e questo mi pare che non mi ricordo cose, ragazzi, non voglio dire cassonerie perché le cassonerie non servono a nessuno, vedete? Bichy. non so di che così, consigli... anzi non è che non so, ossia... Ovvero, non mi ricordo quindi, per non dirvi una castreria, meglio me sto zitta. Già, tanto riguadagnato quando me sto zitta. Poi, Govi o Giovi come si chiama? Non lo so pronunciare. Anche lì non voglio fare figure. Questo qua, ancora lo devo provare. E se non riesco a provarlo, solo uno oppure se non ne provo per niente, li do. E uno almeno me lo tengo perché così lo provo per forza di cose vedete, questo qua aspettate che appoggio questo non so dove appoggiarla, la metto qua questo l'avrete già, già visto e visto sto, sto video dove faccio vedere tutti i prodotti che vorrei provare Ma questi sono questo dovrebbe essere per me l'anno 2022, l'anno dei buoni propositi beauty, cura della persona anche se già lo faccio però, nel senso già lo faccio nel senso che eh, Già mi prendo cura di me abbastanza, ma uh, diciamo che non tutti i prodotti riesco <coughs> a testarli perché sono tanti, ragazzi. Ho quelli di Look Fantastic. Ho questa crema qui, che è della Ajava ah, non so come si pronuncia bene. Vedete, e ancora anche se l'ho aperta non l'ho finita del tutto perché, non, vedete, ne ho finita, ma non finita che sto dicendo, non l'ho neanche iniziata l'ho aperto un attimo per sentire l'odore ma non l'ho manco iniziata l'ho solamente aperta a sapere l'odore a sapere a capire che profume, profumo avesse vedete ecco qua hahava Boh, mai sentito comunque ne parlano quasi tutti bene di questo marchio di questo marchio questa marca di hahava super food che poi che cavolo ah capito una body lotion, ovvero una lozione corpo che io userei anche per i piedi o per le gambe, dipende. Poi mi googlerò, come si dice, googlerò, non so, vabbè, farò una ricerca su Google inerente a questo prodotto di look fantastic per saperne di più, se da mettere sulle cosce, sì, ciao, sulle gambe, sui piedi, sulle mani, o oh, che Dio si voglia, ciao. E niente, questo era quanto. Quindi... Questo è un PAO di 6 mesi, sì, per 40 ml di prodotto, va bene, lo proverò, lo metto nel comò mai sia, mi, mi spava la pizzola in testa di provarlo, che l'ho aperto oramai, ho fatto partire il PAO e lo provo perché eh, deve andare così. Allora, come vi stavo dicendo questo anche questo lo voglio dare, ma prima di darlo in condividerlo con le mie cugine cicce e parenti vari, lo voglio provare almeno uno di questi. Io, ok, poi, per non darci troppo, eh, allora un altro. Sì, un altro, vedete? Ce ne tantissimi. Qui. Allora, qui caterina The Witch, posizione di bellezza. The Witch Posizioni Bellezza, sì, Caterina, un'altra youtuber, ovvero, vabbè, già sapete chi è Caterina, The Witch Posizioni Bellezza, che seguo con tanta stima e, e piacere soprattutto, eh, ma sì, c'è appunto ragione lei, e non è un, quello che ho detto io l'altra volta, che non mi ricordo neanche cosa ho detto, scusami Caterina, pardon, eh, cosa avevo detto che era un non mi ricordo un'anticellulite mi pare boh, non mi ricordo più vabbè comunque è vero qua c'è scritto che è una mousse una crema mousse quindi aveva ragione lei e se lo sto leggendo io ho detto a voi no questa è così questa è colà no sbagliato questa è una mousse vedete che c'è scritto basta guardare le melani mamma mia come sono imbranata mousse non si leggerà mai, ma vi dico io che è una mousse. Ecco qua. Perché a lei mi ha detto a Melania, no, non è quello che hai detto tu, è una mousse. Va bene, d'accordo. Un bacio, grazie. <ride> e niente. Poi, quest'altra, ehm... adesso manco io, mi ricordo cos'è questa. Dovrebbe essere, aspettate, un gel detergente se non erro. Allora, anche qui, Caterina, The Witch, posizione di bellezza, correggimi tu. Pare questo sia un gel per la faccia, per, per detergere il viso. Sì, mi sembra proprio di sì. Lo sto leggendo da qua. Ave sì, esatto. È per deteggere il viso. No, perché non voglio fare la faccia della Fess, che non so capire cosa vi è scritto. In ogni prodotto che mi omaggiano in farmacia, ok? Sì, ragazze, è un detergente, se non sto capendo male io, è un detergente per il viso, per le anti-irritazioni, eh, per le irritazioni, esatto. E... Ok, sì, ho capito, è questo qua, vedete? Nella roche cos'è? Eh, però se lo metto bene faccio prima, ecco qua, no perché qua non si vede tanto bene. Qua. Sì, adesso si vede bene più o meno. <ride> ok, e niente, allora questa la rifilo davvero, ovvero al suo posto. Adesso riapro l'altra a vedere come, vabbè non è nulla di speciale sarà. Però voglio sapere... Ah, è un tubicino come quell'altro. Bene, buona sapersi. Ok. Questa. Aspettate un secondo. Bene. Non, avre non avrete visto nulla. Oddio, perché mi sta facendo così? Boh, non capisco. Boh, vabbè. Ogni tanto questa cavolo di macchina qua mi fa grigiume che non ne posso più. Dio mio, aiuto. Ok? No, vabbè, così non si può. C'è un perdere? Schifonetto, sto video. Che porcheria, vabbè. Io direi di spegnerlo per un attimo questo coso, si sì, lo spengo va ok, ah, è ritornato com'era comunque questa è la, oh ok, così si vede meglio, più o meno non accendo altre luci perché sennò ragazzi qua il video va proprio ciao ciao si sì, infatti va a farsi vedere il video, comunque qua c'è altri campioncini eh ho altri campioncini poi questo ve l'ho già fatto vedere, vero? si sì. si sì, vede 5.30 basta, non dico nulla, non vi, non vi rompo più le scatoline le scatoline e basta allora di queste ragazze della linea e eh, tempo di relax che si chiama Nea Vita vedete, è scritta qua Nea Vita Allora, ho preso in farmacia, credo, con mia madrina, perché oramai l'ho scoperto, mi prendono in i prodotti lei, altri non li so dove scopre, però questo penso che l'abbia preso in farmacia, perché sono buonissimi, hanno una leggerezza unica questi infusi, buonissimi, anche la tazza è top, wow! <tusk> Vedete? Già, ciao, sono anch'io, <ride> e nulla, ne ha vita comunque questo eh, c'è scritto eh, tempo di relax top, fantastico adesso lo ripongo dentro, no cosa dentro sopra il comò e eh, eh, nulla, dopo questo sto video eh, ne farò un altro poi mi prendo un meritato eh, infuso perché ne veramente bisogna e poi andrò a comprare il infuso non oggi ma un altro giorno ahimè purtroppo, perché per oggi i soldi ne ho spesi abbastanza, già cioè, spesi, come se fosse speso un capitale, vabbè. Shhh, si dice niente. No, a parte scherzi non ho speso molto, solamente ho preso la cover per il suo telefono perché si sì, era quasi rotta, ma vabbè dettagli, perché io con le mie manacce sapete che sono un po' maldestra e rompo qualsiasi cosa mi capita tra le mani, se non sto attenta a come la maneggio già. Cioè. No, a parte i scherzi, non è sempre così, ma più delle volte, vabbè, no comment. <ride> allora, adesso rivediamo chi sono, perché per saperlo? Sono le 4 e 12, sì, sono le 4 e, 12. e adesso io dovrei... Ah, come ero dimenticata che c'era da rimettere a posto questo campioncino della visciglia, non so perché, questa luce alle mie spalle si vede bene, se invece... Mi metto con questa cacchio del ring light che secondo me non mi risolve il problema. Guardate qua, si vede, non dico male, ma neanche così, non dico bel, ma neanche così malaccio, dai. Su via, vedete, si vede bene. Mi sono messa, pensate un po', secondo me mi sono messa in una posizione che si vede bene quasi tutto, più o meno, senza più o meno secondo me si vede bene poi non lo so fatemi sapere nel video perché potevo pensarci prima di registrare che col um, come dire con la senza ring light si vede bene il video boh, vabbè niente ok ragazze io adesso vi lascio non ve l'ho detto prima casomai in tutto questo video ve lo dico adesso Uh, supportatemi o giù o su non importa con i pollicioni eh, fatemi sapere con un commentino qua sotto eh, nulla seguitemi come dico, dico io sempre su Instagram eh, che mi trovate come youtuber melania basso, 8 sotto eh, su TikTok eh, vi devo per forza mettere il nome nella nell'info box perché a memoria non me lo ricordo se no riesco di fare un casino dopo l'altro e a me non mi sta bene bene ragazze attivate la campanella se vi iscrivete al mio canale youtube con questi capelli pazzelli che mamma mia per carità che è cioè, assurdo comunque eh, attivate la campanella anche su instagram, tiktok e youtube e anche facebook se volete seguirmi sulla mia pagina, vi metto tutti i miei contatti che saranno già messi da un bel pezzo quando avrò caricato questo video, nell'info box e noi ci vediamo in un appuntamento domani alle 2 o anche all'una di pranzo, a voi, a voi la scelta, fatemi sapere qua sotto un video a che ora preferite il video eh, pubblicato se alle 2 o all'una di pranzo, ciao a caso mai scelgo io, vediamo un po'. Ciao ciao, a dopo, perché forse dopo faccio il video dei bravissimi prodotti finiti, beauty e mangeri, no, solo beauty, credo, al momento, non ne ho idea, comunque, ciao.